che finché durerà l'emergenza Covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Come anticipato, oggi affrontiamo l'ultimo capitolo di questa serie dedicata alla salute femminile. Mi baserò sulla revisione pubblicata a giugno nella rivista Nutrients, che abbiamo già visto nei tre video precedenti parlando di endometriosi, ovaio policistico e fibromi uterini. Oggi parliamo di cancro, in particolare ci soffermiamo eh, su quei tipi di cancro eh, che colpiscono soprattutto o esclusivamente le donne, quindi cancro alla cervice, eh, cancro alle ovaie, cancro all'endometrio e cancro al seno. Riguardo quest'ultimo, eh, preciso che può colpire anche gli uomini, ma l'incidenza è estremamente bassa. Complessivamente questi tumori sono abbastanza comuni da spingere i vari paesi a creare politiche di screening nella popolazione per prevenire e curare precocemente i vari casi. Non si conoscono ancora tutte le cause di queste malattie, ma l'alimentazione può a volte essere un fattore molto importante. Riguardo il cancro alla cervice, gli studi che associano malattia e alimenti sono contrastanti. Ad esempio si è visto che in Cina la verdura abbassa il rischio di ammalarsi, mentre la frutta non ha questo effetto in europa invece abbiamo l'esatto contrario il mio parere personale è lo stesso che ho già espresso più volte in questi miei video um, una fonte sicura di frutta e verdura quotidiana non può fare che bene il meccanismo d'azione in questo caso riguarda il virus hpv eh, che è il responsabile del cancro della cervice uterina sembra che questi alimenti riescano a ridurre in qualche modo la presenza nel tempo del virus nelle cellule, cosa che riduce quindi la possibilità di ammalarsi. Per quanto riguarda carboidrati, proteine e grassi, non ci sono evidenti collegamenti tra essi e la malattia, mentre sembra che i micronutrienti con azione antiossidante, il licopene, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, l'acido folico, il beta-carotene, possano ridurre il rischio. Per quanto riguarda il cancro alle ovaie, le associazioni con l'alimentazione sono scarse, gli studi non sono conclusivi e non abbiamo quindi una parola definitiva. Gli indizi però mostrano cose interessanti, ad esempio sembra che il contenuto di grassi nella dieta, soprattutto grassi animali, abbia un'influenza negativa e aumenti il rischio di cancro alle ovaie. Allo stesso modo molti studi indicano come probabile fattore di rischio il consumo di latticini, probabilmente ancora una volta eh, collegati al loro tenore in grassi. Tutte queste indicazioni rimangono comunque degli indizi perché come detto non abbiamo la prova fine, non c'è una prova definitiva che ci dia una certezza. Sul cancro all'endometrio invece le indicazioni più solide le abbiamo riguardanti la dieta mediterranea e una dieta antinfiammatoria e ricca di verdure. Eh, queste condotte alimentari portano ad abbassare il rischio di malattia ad esempio eh, i fitoestrogeni della dieta mediterranea contenuti soprattutto nei legumi eh, possono fare da antagonisti degli estrogeni veri e propri abbassandone quindi l'effetto promuovente il tumore a differenza del cancro alle ovaie poi quello dell'endometrio è collegato all'obesità in maniera molto chiara si sa infatti che un aumento di peso porta anche a raddoppiare il rischio di ammalarsi, molto probabilmente perché l'obesità aumenta l'infiammazione, eh, la produzione di estrogeni e di fattori di crescita. Tutte condizioni promuoventi lo sviluppo tumorale. Infine, eh, riguardo al cancro al seno, l'unico alimento legato con certezza all'aumento del rischio di questa malattia è l'alcol. Il consumo di alcol aumenta il rischio ed è bene rimanere, nelle dosi consigliate per le donne, di un bicchiere di vino al giorno al massimo, se proprio si vuol bere. A tal proposito, ricordo che ho pubblicato tempo fa un video relativo ai rischi dell'alcol. Altri fattori sono più incerti. L'aumento di peso potrebbe aumentare il rischio, come anche il consumo abbondante di zuccheri nella dieta, ma tutto questo non ha ancora avuto una conferma definitiva una carenza di vitamina D aumenta il rischio di ammalarsi mentre seguire la dieta mediterranea ricca di verdure, prodotti della terra e con un po' di pesce lo abbassa in conclusione possiamo dire che eh, sui tumori femminili l'associazione con l'alimentazione è difficile anche se in certi casi abbiamo eh, chiare indicazioni per esempio l'alcol è implicato nell'aumento di rischio di cancro al seno l'obesità comunque un fattore di rischio importante eh, il consumo di frutta e verdura e prodotti dalla terra è da preferire tenendo bassi i grassi animali il mio parere finale è che un'alimentazione basata sulla dieta mediterranea soprattutto eh, improntata sul consumo di vegetali eh, può essere una soluzione per minimizzare il rischio di cancro ed è quello che quindi consiglio bene questo è tutto